Famosi, come può essere il clavicembalo, ben temperato, l'aria sulla quarta corda, le suite per il fino ad arrivare poi, magari, se vi appassiona all'ascolto, all'analisi e alla trascrizione dei, dei brani più complessi. Eh, per quanto riguarda anche la musica pop, un giochino simpatico, ecco, vi lascio con questo. <ride>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 eh, prendete eh, più o meno <ride> il 90 dei brani musica pop eh, scritti in tonalità minore, però oggi mi è venuto simpatico, mi eh, è venuto a mettere un brano tra l'altro molto bello, funk, di The eh, Dust Punk, Get Lying. Eh, ho tirato giù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 e effettivamente eh, la melodia come la successione armonica torna tutto perché abbiamo si eh, minore minore settima, re maggiore fa diesis minore settima. E mi maggiore se io eh,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 di re, di re, si e odio il sesto di re e mi vedrebbe questi accordi qui si minore ok lo considero come primo grado o pensando il re maggiore e il sesto primo re maggiore terzo fa diesis minore settima e poi avrei il mi minore perché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 la frase sul sol -biet. se fosse stata scritta ovviamente no, perché non cioè, perderebbe senso. In eolio, verrebbe una cosa di questo genere: sol naturale, faccio sentire così al volo proprio una base. So la metto in leone. Minore a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 naturale stesso, stesso ragionamento mi minore re maggiore sol minore e la minore scusa ed è anche il tema perderebbe completamente significato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 quella dei de brani Pastors, quella di Queen, eccetera, eccetera. E eh, se vi va, iscrivetevi al mio canale YouTube, dove comunque continuerò a fare eh, delle lezioni online gratuite, e, e via via che farò altri corsi, eh, almeno sarete, sarete avvisati, se mai ne voleste comprare altri. Vi eh, ringrazio, è stato veramente un percorso divertente, spero anche per voi, ci vediamo prossimamente.